Ho detto cambia flow, cambia stile, cambia rime, se non cambi sarà all'inizio della fine, si più scurrile non ti stupire, se continui così potresti infastidire prova a aprirti a nuovi orizzonti, che rebbi a fare sei un cazzo, ci racconti con i video non provi imbarazzo, ma che re sento solo uno schiamazzo, cazzo metti a fare la tu fai più schifo del volo, smettila, questo suono, fai il video make a fair, per non sai più che cazzo fare, non se Fabio volo non te la tirare. Sei talmente scontato che fai le rimeinare, se continuo ad ascoltarti lì in ospedale, non insultare nessuno, o lo stupido gioco del re potrebbe farti male. Tutti parlano di me, tutti parlano di me, tutti parlano di che? Tutti parlano di me, tutti parlano di me, tutti parlano di che? Ogni critica che fai non mi butta giù, puoi solo l'aiuto. Questi che parlano, parlano, parlano Tipo non cambiano, scavano il talamo Che ad ogni pezzo vogliono di più Però gli fa schifo se uso l'autotune. E' il primo stronzo che non scrivo una rima vera Che sta al primo posto di una lista nera Ci guardano fra tipo i peggio disagiati chi rode così tanto il culo nelle mutande C'ha nel wasabi Faccio schifo, me lo dico da solo Tanto so che è vero Io non so chi sono e tanto meno chiero, Dicono che non posso fare i rap Se non sono fatto o se non nasco nero Dicono non sono me Un depresso cronico che vede la morte attraverso un Monitor, dicono che sono falso Adesso ci prendiamo tutto Noi gli stessi che non sanno fare un cazzo Tutti parlano di me Tutti parlano di me Tutti parlano di che? Tutti parlano di me Tutti parlano di me Tutti parlano di che? Ogni critica che fai non mi butta giù Posso aiutarmi a fare di più Ogni critica che fai non mi butta giù Parli tanto ma non hai mai fatto un cazzo Non avresti questa scena il tuo spazzo, Quando ascolto la tua voce mi porti allo strazzo E io cosa faccio? Beh, ringrazio Non andrai da nessuna parte se non ho un calcio. Quando rappi sembri un cubo di ghiaccio Sei sprovvisto d'orecchio musicale Tra te è la base, c'è un distacco abissale Con questa roba devi essere neutrale Dove l'umiltà le mandate a puttane Belli testo ma il problema permane Cosa fai? Non copi dalle robe americane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 Tutti parlano di me, tutti parlano di me, dicono che Faccio schifo con il rap, faccio schifo con la trap In di più che con i Big Mac Canzoni di merda, io c'ho un flow di merda Dico quasi a caso, cruciverba Non posso fare rap se non fumo l'erba Da me tutti lontani manco ci avessi la lebra Dici che so strano, dici non faccio il grano Questi c'hanno insulti sempre a portata di mano Questa roba fa cagare tipo a tutti I semi di uno sforzo non avranno mai frutti Per questi sono sempre il primo stronzo Davanti a un microfono a gridare vaffanculo al mondo Quando questi parleranno sarò pronto Più ne rappo più mi critichi, giriamo sempre in tondo Tutti parlano di me, tutti parlano di me Tutti parlano di che? Ma stai giocando, Terkel?